Buonasera, Sensei Maurizio Poli, benvenuti nel nostro dojo e una buona serata dalla zona rossa della Lombardia, mezza Italia in zona rossa, ma noi siamo ancora qua, siamo presenti e combattiamo. La palestra è chiusa, il dojo in video è aperto e partiamo subito con la frase che introduce la nostra puntata che si chiama Pandemia e violenza sulle donne, abbiamo un ospite ma dopo lo introdurremo, la frase è questa «Sai quanto sei forte?» Io esitai un po', poi ripresi alla strada che avevo percorso. La guardai con fierezza negli occhi e con un grande sorriso le dissi con convinzione. «Sì, lo so, Luis Hey, questa è la frase, quindi anche noi dobbiamo sapere che siamo forti». E quindi sono forti anche. Benvenuta maestra. Buonasera. Grazie, buonasera. Buonasera, buonasera a maestro. Tutti. Buonasera. buonasera a tutti buonasera. gli ascoltatori, gli amici di Well Tv. Maestro, però ci manca una parte prima dell'ospite. Ci manca una parte. Ci sì, come la di... del posto, maestra La presentazione, la presentazione, della... la presentazione, la presentazione ufficiale. ufficiale. Fate bene attenzione perché vi interrogo, <ride> Sì maestro. Come la luna tozzo, l'occhio lo è, ma non la ferra. Eccoci qua, siamo pronti a partire. Bravissimo. Allora sul suggerimento della, della Presidente che ha letto un articolo sul giornale di Brescia che parlava proprio di eh, questa violenza sulle donne denunciate in, a Brescia, solo a Brescia, nel 2020 112 casi. Eh, Solo a Brescia, Solo a Brescia. Ragazzi, ma denunciati maestro, denunciati, denunciati, che è... e poi 18 monumenti del questore nei confronti di chi, 18 monumenti, dice ma Maurizio perché sei tornato, dice la Presidente, perché abbiamo fatto l'8 marzo, ne abbiamo parlato, ma purtroppo i dati, le, le, le, le, le, quello che succede, la cronaca non mi veniva il termine, ci supera, ci supera. quindi la violenza domestica è aumentata nei confronti delle donne, questa pandemia che ci tiene, poi come abbiamo imparato dall'ospite che introduciamo subito, ci tiene ristretti e i conflitti non, non li sanno gestire gli uomini e usano le mani dove non dovrebbero. Noi siamo contro la violenza sulle donne, infatti, facciamo i corsi di difesa personale, personale proprio per le, donne, per le donne, quindi mirati. Quindi, la mia presidente ha detto: rinvitiamo la dottoressa, eccola qua dove è messa in linea. Buonasera, buonasera. Ben buonasera, dottoressa, buonasera, dottoressa, buonasera. ritrovata, buonasera come stai? Bene, è un piacere rivedervi. Sono anche un piacere. Noi. Nostro, piacere <ride> abbiamo rapita ai suoi impegni, è stato eh, sì. abbiamo rapita ai suoi impegni, però la ringraziamo della disponibilità. E anche dei, dei ma io contatti, voi. anche dei contatti che ho, ho, ho carpito, ho carpito un bellissimo contatto che forse sarà nostro ospite ma non posso dire ancora niente perché aspetto l'ufficialità, un bellissimo contatto, sarà una bellissima puntata e la ringrazieremo quando faremo quella puntata lì. Lei sa ringrazio. già di chi sto parlando. Sì, assolutamente. Ma sono felice di essere qui perché questo argomento mi sta a cuore e sono felice... In ogni momento in cui si, ci si occupa di questo tema, io sono molto impegnata in questo senso. Abbiamo fatto diversi webinar con il magistrato De Gioia, la giornalista Pannetteri, proprio su questo argomento. E cosa diceva il magistrato? Su, rubiamo qualche No, le, no diciamo che loro sono attivi nel loro ambito, cioè cercano di eh, agire laddove possono, no? secondo leggi e procedure. Il discorso però parte a monte, necessita e c'è bisogno di una rieducazione, forse alla base, no? Eh sì, come, no, come anche, no, Anche per i maschi che devono imparare a capire cosa vuol dire convivere con l'altro sesso, convivere nel senso nella società, non strettamente di relazione. Non sto parlando di relazioni affettive, sto parlando proprio di convivenza, giusto maestro? Certo. Quindi ecco... Ma è un... È un meccanismo proprio culturale, no? Di cominciare ad entrare in una visione culturale un po' diversa, dove magari l'aspetto più debole non deve più soggiacere a certe dinamiche che sono permesse già a livello verbale, eh? Perché si parte un po' da lì, no? Il rispetto parte, parte da lì. Da lì. Beh, Insomma... par siamo d'accordo con lei... Io personalmente sono particolarmente amareggiato perché da tanti anni la nostra associazione e tante associazioni come le nostre stanno cercando di combattere questa battaglia persa, persa dall'inizio. Io ho superato i 60 anni e sono veramente amareggiato. Quando sento parlare di parità e non vedo un'azienda che sia una azienda seria che abbia un asilo nido al suo interno. Quando sento parlare di parità da parte degli uomini che dicono però abbiamo scelto due donne e le abbiamo messe in copertina, quando sento parlare di parità e mi indigno perché dicono sì è vero l'hanno aggredita ma era vestita così, quando sento parlare di parità e dicono ma si deve sentire in colpa perché lo sai che se vai ad una festa rischi di essere violentata queste cose mi prendono e mi fanno cambiare il colore solo quando sono seduto pensate un po' quando vedo situazioni di questo tipo non, non ho speranza qualcosa dobbiamo cambiare come dici tu dottoressa dobbiamo partire dalle scuole dalle famiglie e dalle istituzioni finiamola di dire aveva la minigonna finiamola di dire non è un reato grave mettiamole queste pene severe queste pene certe Altrimenti parliamo di aria fritta, ragazzi. Dottoressa, ma anche le, questo che ha detto il nostro so che è importante perché noi nel nostro piccolo, molto piccolo, siamo impegnati nella diffusione della cultura, ci chiamiamo Associazione Arte e Cultura, piccola piccolo cultura del rispetto. Il saluto, il rispetto, il rispetto dell'altro, il rispetto indipendentemente del sesso, giusto maestra? Dell'età, dell'etnia. Dell dell'età, dell'etnia, mm. il rispetto. Quando sei sul dojo è un, è un altro mondo, è il mondo del rispetto. E nei confronti della donna, qui abbiamo un settimo d'anno di Jiu Jitsu, il rispetto, il saluto. Perché devo salutare lei? che è un settimo dan perché devo chiedere il permesso di salire, di scendere perché devo fare questa cosa maestra perché insegniamo queste cose? Ma perché la tradizione è questa quindi non c'è uomo, donna bambino, ragazzo, anziano la cosa molto bella all'interno della palestra quindi all'interno del dojo è che comunque la professione anche non è importante cioè, quindi io sono uguale alla persona magari più qualificata, affermata a livello diciamo di carriera, quindi siamo tutti uguali ed è molto bello è interessante che riusciamo a interagire questo cosa fa? Fa sì che si impari proprio a priori a rispettare qualsiasi persona che ci troviamo davanti, indipendentemente da quello che è la persona ecco, dottoressa, noi facciamo queste piccole cose questi piccoli passaggi ma ecco. l'aspetto psicologico Io Dica. No, dicendo che non è per niente piccolo, a mio parere, secondo me, anzi il vostro è un ruolo fondamentale, siete detentori di una gestione eh, della, della capacità e dell'energia dell vitale, no? perché voi fate questo. Mi permetto di rispondere non da esperta del vostro eh, ruolo, però il saluto, quelle cose che lei prima ha elencato, eh, hanno la capacità del contenimento. Cioè, tutte queste piccolezze no? educative, che sono una ripetizione di comportamenti, la cosiddetta tradizione, è il cosiddetto contenimento del comportamento individuale, perché io quando sono educato a rispettare una routine che mi permette di vivere con l'altro, io sono contenuto nel mio, ehm, diciamo, nella mia dinamica puramente egocentrica, no? Ah, e questo poco... mi permette di vivere in mezzo a ha detto giusto: proprio la dinamica dell'egocentrismo viene in palestra esplicitata anche quando faccio una tecnica di sottomissione, quando una donna mi porta a terra e mi blocca a terra e riesce a vincermi, riesce a bloccarmi. Questo è un segnale per tutti quelli che stanno vedendo. Quando facciamo i corsi di difesa personale femminile, sono donne, il maestro, la maestra vengono, ho avuto l'onore di averli mi averli a velia, qualche corso che mi hanno permesso di poter tenere e le donne cambiano, Al terzo, alla terza lezione c'è consapevolezza Sì, si comincia ad avere consapevolezza del proprio corpo, della propria mente e delle proprie capacità di poter sfuggire maestro a determinate situazioni e così, ne parlavo poco fa con, con personaggi politici importanti de, de, de, del nostro circondario dove chiedevo per l'ennesima volta, quante volte l'avremmo chiesto e scritto e verbalmente, di in poter introdurre all'interno delle scuole dell'obbligo, dalle scuole dell'infanzia, a seguire i corsi di difesa personale, sia maschili che femminili. I nostri bambini devono imparare che sono brave persone anche se sanno evitare un pugno, anche se sanno respingere un eventuale attacco. Non possiamo, diceva un grande generale, allevare conigli e pretendere che al momento del, del pericolo diventino tigri dobbiamo dare sicurezza ai nostri ragazzi purtroppo ci si è messa pure la pandemia richiusi nelle loro scatole perdono l'autostima e eh, che possiamo fare? dobbiamo rimboccarci le maniche e insieme agli esperti con la dottoressa che abbiamo gentilissimamente in diretta trovare una via, una via che possa aiutare queste, situa queste situazioni a scemare, veramente. Abbiamo finalmente. il numero di Whatsapp, maestro, che scorre, che è il sì. 347 657 4564, è arrivato subito un messaggio per la dottoressa, però non mi dice chi è, dice che Poi, certificami dottoressa che non me lo sto inventando, lo so. la dottoressa Scappini è bravissima, virgola, oltre a essere una grande donna, tranti punti esclamativi, <ride> punti esclamativi a non finire, non <ride> lo so. Non, bene, no, no, no. bene però adesso chi ha mandato un messaggio mi deve dire chi è e da dove chiama così si a, a capire noi dobbiamo metterci poi ho anche la, la, la Carla Maiorino che conosco che fa parte del gruppo Gli Eroi del Business che mm. ci sta seguendo mm. un gruppo bene. di 4.500 persone che intervistano imprenditori eccetera ci sta seguendo e la salutiamo da, eh, Giulio, da, da, da Caserta da quelle parti lì, bene, da, quelle bene, parti bene, lì da quelle parti bene, lì bene, bene un saluto Dottoressa, ma la violenza sulle donne? A Brescia hanno detto 112 casi, è la punta dell'iceberg. In questa pandemia andiamo proprio al, al centro del... ha accentuato questa situazione? Ha aumentato drasticamente, io faccio parte del gruppo di psicologi del lavoro dell'ordine del della mia regione, che è l'Umbria, e i dati sono veramente allarmanti, perché poi quello che veniamo a sapere anche dalle notizie è sempre la minima parte, perché comunque la notizia ha... La, la potenzialità delle limitazioni quindi si cerca di contenere anche in un certo senso no? però eh, l'aumento è stato drastico è stato drastico in commorbidità, permettetemi con eh, l'aumento della violenza assistita mm. perché io unisco sempre le due cose eh, perché noi dobbiamo immaginare che quando c'è una violenza sulla donna quindi presupponiamo una violenza domestica principalmente, mm. ci sono anche molto spesso dei bambini che vivono questa violenza si intende per assistita a una violenza eh, di cui il bambino conosce le dinamiche non è detto che sia lì ad osservare ovviamente lo schiaffo eh? ma, ma osserva tutta una serie di dinamiche che sono la premessa di quello che porta poi all'esplosione di, di atti molto violenti Perché eh, una cosa che non dobbiamo mai dimenticare Che io sottolineo sempre Che la notizia che noi conosciamo al telegiornale Quella di cronaca drammatica no? È sempre la fine e l'esito di un'escalation Che sicuramente è iniziato molto molto tempo prima Certo. con piccole o grandi manifestazioni, perché da, da dall'offesa gratuita proprio di genere no? che si fa per, in quanto donna, al, al primo colpo che si dà, eh, no? è caduta dalle scale, sono dato una botta all'armadio, che poi è circondata da tutta una serie di giustificazioni per cercare di coprire o proteggere i bambini, ecco non è così. Eh, I bambini la vivono questa dinamica Quindi questo anche per dire alle donne Che basta il primo passo La prima manifestazione di questo quest atteggiamento Per muoversi e, e agire Perché non è uno, una, una, un chiedere scusa Che risolverà la cosa no, Perché non se vale, un uomo è capito di... Basta basta che, grazie, grazie di questo consiglio Lo dobbiamo gridare Lo dobbiamo continuamente ripetere quello che ha detto dottoressa è, è la, la verità, dobbiamo capire quando l'amore è un amore malato e, e fermarlo agli inizi, fermarlo agli inizi. Gi è giusto, è, è chiaro, è dipinto, è un, è un quadro quello che lei ha detto, si inizia dal verbo, si arriva alle mani e i bambini sì. che sono delle spugne vedono e pensano che questa sia la normalità, che questo sia l'amore. è giusto. E è tragico poi... questo, e lo replicano. Esatto. Una mamma che non dice, eh, che non denuncia, eh, non, non protegge suo figlio, ma lo rende potenzialmente come il padre, mettiamo in questa dinamica ipotetica, perché il figlio cresce nel disagio che prova, ma eh, con piano piano la convinzione che ciò che lui vede è giusto perché i genitori sono divini per lui. Ciò che fanno è perfetto, non ha un'alternativa fino a che poi non uscirà di casa, ma uscirà di casa in adolescenza, sono già passati 10-12 anni. Eh, sì, sì. Questo è importante e non c'è soprattutto una distinzione qualitativa tra l'offesa donna, perché se no in quanto donna, e lo schiaffo. C'è solo una differenza quantitativa, cioè può facilmente arrivare le lo schiaffo da quella frase, perché il conflitto e il litigio è lecito nel rispetto delle due individualità, però. Non sappiamo, per neanche, li, non sappiamo neanche litigare, non sappiamo più neanche litigare. <ride> Ma lo no, sai che non sappiamo fare, non sappiamo chiedere scusa? Io dico sempre davanti ai bambini, chiedetevi scusa. Cioè C'è il conflitto, c'è il litigio, è la cosa più naturale del mondo. Eh, le persone per stare insieme, come si dice, devono un attimo eh, coll no? collidere e, e poi per creare l'incastro migliore. Però, quando si è creato l'incastro, ci si chiede scusa perché c'è un riconoscimento dell'altro, anche dell'opinione dell'altro, anche se poi è stata dimostrata sbagliata nel luogo del conflitto, eccetera, eccetera. Però ci si dà dignità. Anche perché stiamo parlando con i bambini, stiamo parlando, con i bambini. Stiamo parlando che loro assimilano tutto, le nostre parole sono importanti. Ecco qua, è stato, aspetta, fuori. Volevo. Posso, è stato oh, fuori. Posso? Posso dire È stato fuori da Roma. Ah, Maria Emiliano, che la saluta. È lui che la, la Ah, grazie, che caro. Perché non, quello che penso io non è solo il bambino che alla fine poi segue, diciamo, come esempio ai genitori, ma anche la donna, quindi la bambina, che crescendo trova questa situazione normale e quindi molto probabilmente cercherà e si adeguerà ad, un, ad una situazione simile a quella che ha provato nella sua infanzia, quindi cercherà involontariamente magari un uomo che alla fine la tratterà nello stesso modo. Quindi è un circolo vizioso e da lì si fa veramente fatica ad uscire. È una replica di generazioni, io ho pazienti, no? per generazioni, perché ciò che io vedo come normale, cioè l'uomo si deve comportare così, se quel papà vuole bene alla mamma a quel modo, allora anche il compagno che cercherò dovrà avere quell'atteggiamento. Spero che mi voglia bene. Certo, è proprio la mancanza di... di fiducia e di rispetto. No, tornando all'educazione, all noi veramente in palestra lo vediamo e ci rendiamo conto di quanto sia naturale per i bambini, per tutte le persone che frequentano la palestra eh, convivere in un modo veramente sereno con eh, la situazione che si trova, quindi una donna ad un certo livello, addirittura nella nostra associazione abbiamo presidente, vicepresidente, tesoriere donna, ma è normale... Cioè non è, che, non è una cosa strana, è normale, semplicemente quelle erano le persone giuste da inserire in quel contesto. Quindi il bello della palestra e di un'arte marziale è quella che diventa normale eh, riuscire a confrontarsi senza problemi con le persone che ha intorno la nostra società. Quello che diceva il maestro Maurizio prima, io devo scendere dal tatami, per noi è obbligatorio chiedere il permesso a chi c'è la lezione, se a gestire la lezione è un bambino, io chiedo il permesso al bambino di, scegliere, di poter scendere, così come se lo è una donna, così come se lo è chi che sia. Io per salire e scendere devo chiedere il permesso. Sembra una stupidaggine, ripetuta tutte le sere il bambino vede ed impara, chiede scusa ogni volta che fa male, anche se pratica un'arte marziale, se sbagliamo un colpo e facciamo male chiediamo scusa con termini giapponesi, ma chiediamo scusa. Così, come diciamo, bravo a chi ha vinto il combattimento e ugualmente bravo a chi il combattimento non l'ha vinto, perché non perde nessuno, si cresce tutti i giorni. Si cresce dagli errori, Io si credo. cresce da questi aspetti qua. Ma tornando al, al discorso del disagio che c'è, non viene denunciato, non, viene, non, viene, non, non emerge questa questo disagio che la pandemia ci sta creando, perché mm. di nuovo... Perché è aumentato, ah, perché ecco. è aumentato il disagio, cioè l'aggressività adesso è aumentata, non ha più le sue valvole di sfogo tipiche, no? Cioè ci si trova costretti in casa, in spazi ridotti, e come forse abbiamo detto anche nella precedente puntata in cui partecipai, siamo pur sempre animali, l'invasione del nostro spazio la, la, la difendiamo. E, certo. e quindi il disagio, tanto più se siamo persone eh, istintive o con un'aggressività mal celata e mal gestita, sicuramente siamo più portati a, a sfogarla con chi ci sta più vicino e con chi è più debole. Esatto. Con chi esatto. è più debole. Questa è la cosa più odiosa. La cosa più odiosa con chi è più debole. Perché se, se dà fastidio prendersela con i più deboli, a noi ce l'abbiamo dentro questa cosa oh, qui. I di, di, di, di, maestra di, di, la, la, la negazione dell'arte marziale è prendersela col più debole. La negazione dell'arte marziale: ma ecco Quindi, perché dicevo che il vostro è il ruolo fondamentale, perché, è, la, è lì il disciplinante. No, perché il pugno: se il maestro volesse, non ha bisogno di, non ha bisogno di darmi un pugno perché. Il, il ruolo del, del caposcuola della, della sciana eccetera, basta il tono di voce, basta l'indicazione, basta l'esempio, l'esempio fa scuola, l'esempio io vedo il maestro che fa così, vedo scian che fa così, anche tra di loro che sono maestro e moglie, all'interno del, del, della dinamica del, del, delle arti marziali, io non ho mai visto, mai visto, mai una volta la la maestra lascia anche qui Rivolgersi a, a suo marito In questo caso eccetera Ma essendo capo a scuola Con ehi hey, ciao Luciano Facciamo no, questo Assolutamente. N nel, nel, non per segno di umiltà Ma il rispetto E lei è conscia che Quando fa questo dà un esempio Assolutamente Lei insegna facendo così A, meno, a me insegna eh, Sì ma eh, infatti si vede cioè si vede perché la gente intorno a noi comunque sia, cioè, impara ma poi la cosa bella è quando ci troviamo le cinture magari blu, marroni che si prendono la responsabilità di indirizzare quindi appena arriva una persona nuova mi raccomando devi salire non devi fare, devi stare attento quindi dare queste responsabilità e, è molto, molto bello, molto interessante e costruttivo e' questo che noi facciamo in palestra, perché la palestra è la nostra casa, noi portiamo a casa. Dicevamo, certo. Diceva Maurizio nella volta scorsa, se non erro, mia mamma mi ha insegnato che il martedì e il giovedì toccava a me sparecchiare, lavare i piatti eccetera eccetera. Noi, seppur adulti, seppur concedetemi di bullarmi con la donna di servizio, abbiamo i nostri compiti la lavastoviglie la svuoto io perché non la so riempire le camicie le stiro io perché mi piacciono fatte così il letto la mattina prima di uscire di casa lo dico lo rifaccio io lo rifaccio io e sono orgoglioso di poter fare questa cosa nel momento in cui mia moglie è in vacanza io rifaccio il letto in automatico faccio la lavastoviglie cresco ho imparato a crescere io mi sono trovato molti anni fa causa la mia separazione dalla mia prima moglie, a dover fare un purè a mia figlia e non sapere da dove iniziare. Ho fatto un una brodaglia che mia figlia ancora oggi mi rinfaccia però da lì ho capito, non so fare niente. Io venivo da quella scuola, l'uomo sta seduto e la donna cucina, rassetta, lava, porta i figli a scuola, li va a prendere. Eh, ragazzi... Come dicevamo prima questo mi hanno insegnato e questo ho portato avanti poi col per senno fortuna. della ragione eh, siamo anche, riusciti anche a questo che sta dicendo il maestro è, è, è proprio la fotocopia della società italiana è quello che stai dicendo è proprio la storia che ci hanno educato però se c'è una cosa che ci sta obbligando a vedere la pandemia se c'è un, un piccolo insegnamento vediamo che il lavoro sta aggravando ancora di più sulle donne adesso, perché i figli sono a casa in, mm. in lezione mm. a distanza, lo deve seguire una, una donna. Se c'è una persona malata in casa, lo deve seguire una donna. se c'è. E poi la collaborazione tra la coppia è venuta meno, perché gli spazi, come diceva lei, è venuta meno questa dinamica, dottoressa. Cosa dice? È venuta meno. Allora, quello che mi viene da dire è un po' il discorso che rubo, ehm, l'avvocato Buongiorno. Ehm... Perché io insisto molto sulla solidarietà femminile eh, e anche su quella maschile, perché i ruoli sono importanti. Oggi la donna paradossalmente ha subito un'involuzione, perché eh, due o tre generazioni fa, no, le nostre nonne, nel momento in cui erano donne che avevano, crescevano i figli, che portavano avanti le, le cose della casa, erano donne rispettate e riconosciute nel loro ruolo, donne di successo. Oggi la donna se pensa solo alla casa eh, è una fallita perché non ha una carriera, se pensa solo alla carriera è denigrata perché non si dedica alla famiglia, quindi deve fare il doppio lavoro in più avere successo in entrambi perché deve essere una brava madre e far carriera e se non ha tutti questi punteggi allora è meritevole di denigrazione e quindi è più esposta ancora no? A, alla possibilità di essere attaccata nel suo ruolo. Ecco perché eh, io credo che sia importante un po' riconoscere eh, piano piano eh, i ruoli, come diceva il maestro, e, ri, eh, e riviverli e rivisitarli. Perché se anche oggi la donna lavora, eccetera, anche l'uomo può imparare a, ad occuparsi della casa. Possiamo diventare, riscoprire le nostre parti maschile e femminile, perché poi noi tutti siamo dotati di una parte maschile e femminile. Eh, la psicologia ci insegna questo, no? noi, noi, la nostra anima è un tutto uno. E quindi forse è giunta l'ora, no? in un'epoca di grande cambiamento, di riscoprire i due lati che ognuno di noi ha. Brava, brava. Questa, questa è una bella, lezione, eh? una bella lezione che ci ha dato Dottoressa. Che gli uomini imparino a tirar fuori la loro parte femminile così come le donne hanno imparato a grandi passi a tirar fuori la loro versione E' lì Lo sbilanciamento. Lo sbilanciamento che l'uomo è ancora reticente e spaventato dalla sua parte femminile e non la usa, quando invece è quella competenza dell'empatia, della socialità che no, lo metterebbe in una condizione più facilitante in questo momento. Quando invece la donna sta usando la sua parte maschile Perché per adattarsi a questa nuova epoca Deve essere anche un po' autoritaria Lavoratrice eccetera eccetera no? e, e quindi sì. Ma ritroviamo questo che dice lei Lo faccio una domanda alla Presidente Nel nostro simbolo Perché noi abbiamo il drago, la tigre nel cerchio Maestra che sono il lato femminile E maschile. il lato maschile Ying yang e yang, e yang quindi, quindi anche per le cinture come diceva prima la maestra, le cinture marroni, nere, in cui introduciamo questi concetti anche di cultura di base, che era il tuo percorso che volevi fare quest'anno voleva fare, eh, volevi, volevi fare questo percorso di cultura. A, a, Volevamo anche andare al museo, in, al museo a vedere. Cioè, questo la maestra abbiamo fatto un bellissimo piano, diciamo, ce l'ha presentata tutte le cinture nere. Sì, sì, sì. Voglio fare questo, voglio fare questo qui, riscoprire anche. Gli aspetti del, del cerchio della vita, il simbolo del maschile e femminile. Alcune tecniche che sono adatte per le donne a imparare dall'uomo è il contrario. La cosa che ha introdotto la maestra, lei non lo dice spesso, ma è anche usare la destra e la sinistra, e quindi, che è il maschile e femminile che abbiamo dentro di noi. Eh sì. Quindi usare il nostro cervello al maschile e al femminile, perché è così. Perché è così. E dove ho io ho più difficoltà? Il lato sinistro. Certo, perché... il lato sinistro che va. Ma no, lo si usa quotidianamente, quindi è, è normale. È solo una questione eh. di allenamento. Sì, sì, parlando di energie sottili, noi prendiamo energia dalla terra, la madre, e dal cielo il padre, quindi abbiamo tecniche che prendono energie morbide e sottili ed energie come fulmini, scaricate immediatamente sulla... Hai eh, voglia di risalire sul tatami? Il maestro adesso. sì. No, io no. No, no, no. non vuole, non vuole no, più risalire. No. Si... basta. Veramente, sto perdendo. Però visto che diamo alla terra il simbolo della madre, il cielo il simbolo del padre, noi siamo in mezzo che dobbiamo fare da tradunione, questo diceva il maestro e la maestra ma è possibile che non arrivino Noi messaggi. è arrivato però, non potevo, ero eh, timido vedere, non ci credo che non arrivino <ride> messaggi. è arrivato da, dice questo penso sia ancora questo emiliano diceva che, dice infatti a me hanno chiuso le palestre e mi sono sentito male, ha detto eh, facevo prepugilistica eh, facevo, sì. un anno fa, siamo un anno ancora ma è stato un anno, siamo un anno. ancora lì siamo un anno, mannaggia e, e dove sfoghiamo? c'è anche questa ragazza che conosco che Lara da Trento, Lara Comai che saluta, la dottoressa saluta noi per il bel programma, la salutiamo anche noi, ciao Lara, ciao, Lara che, insomma parecchie donne devo dire, <ride> però che stanno seguendo anche degli uomini, la domanda invece che, che non, per adesso non è arrivata maestra perché guarda c'è solo questo signore qui da Roma, E però. per me niente, nessuno, sono gelosa. Eh. Maestra, eh? se ci fosse no? a meno una domanda per te l'avrei già letta subito, immediatamente. Ragazzi, su, scatenatevi. C'è stata una domanda eh? del tuo numero di cellulare, al solito di questo mitomane <ride> che eh? vuole il tuo numero di cellulare, ma io l'ho bannato. Bravo. L'ho bannato. A parte i <ride> scherzi, dopo questa verrò cacciato al maestro. Però, però no, no. dottoressa, ci siamo sentiti al telefono? Alcune tecniche che noi facciamo di respirazione e chiediamo di, li introduciamo anche di Qigong. Ho capito che non sono la ricetta per risolvere tante cose, ma per ritrovare un mio equilibrio mentale. Che se sono centrato su me stesso, anche il mio rapporto con la persona che mi sta accanto magari si abbassa la soglia di, di nervosismo e quant'altro. O sto dicendo una cosa sbagliata? No, assolutamente, io le consiglio sempre tecniche di meditazione a partire dalla più semplice respirazione è la, modulazione, la respirazione è ritmica, come è ritmico il nostro funzionamento noi nasciamo già con il suono di un battito cardiaco, quello della madre che è ritmico, tutto ciò che facciamo è ritmico dalla suzione, il linguaggio è fatto di battute è tutta questione di energia e l'energia è ondulatoria quando eh, accade, come per esempio, carichi no, di un'energia spropositata come la rabbia, l'aggressività, la, emozioni così potenti, sono onde intense. La respirazione ha il potere di calmarle e soprattutto, eh, essendo una concentrazione su di sé, è anche una presa di consapevolezza su di sé della propria reazione e quindi poi di imparare piano piano a gestirla. La respirazione ha una marea di benefici perché ehm, è, è un'ossigenazione, è un ricambio energetico, è una depurazione, perché noi non pensiamo che, nel, in come siamo abituati a respirare oggi, che è molto ridotto no? l'arco respiratorio, facciamo respiri piccoli, tipici delle persone eh, appunto un po' stressate, no? eh, ovviamente la, la nostra respirazione fa sì che ci siano maggiori scorie nel ricambio energetico, L'aspirazione più profonda permette un miglioramento della circolazione e quindi anche un ricambio e una pulizia no, a fondo, chiamiamola così più semplicemente, ehm, di tutte quelle scorie che abbiamo nel nostro organismo lasciate dalla digestione, dal ricambio appunto respiratorio eccetera eccetera. Quindi assolutamente sì sempre la meditazione, anche per i bambini in quest'epoca assolutamente, eh sì. assolutamente avevamo, fatto, avevamo aperto un progetto proprio alle scuole elementari nelle scuole primarie dove andavo appunto a fare meditazione con questi bambini ed è stata un'esperienza, devo dire meravigliosa che mi ha arricchito tantissimo sì sì, è stato proprio bello, ma anche adesso maestro nella palestra recentemente il maestro Mauro e Mauro. la maestra Cristina avevano tenuto, prima della pandemia avevano appunto tenuto questo corso di, di rilassamento cioè alla fine della lezione, fine della lezione facevano l'ultimo quarto d'ora non so maestra no, dedicavano proprio un'ora un'ora un un intera, un intera. Erano intera. Proprio, facevano sia jiu jitsu che rilassamento Poi quindi con, sì, con, con, eh, le, con queste le... tecniche di respirazione eh, portando l'attenzione mentale al proprio corpo riuscivano a buttare fuori le negatività e riprendere coscienza della possibilità della grande Possibilità che abbiamo di autocurarci attraverso la respirazione. Ma maestra anche per gli adulti, avete fatto partire un corso di meditazione? Cioè, con... ci, abbiamo provato. Ci, abbiamo provato. <ride> ci abbiamo provato. È durato un battito di ciglia e <ride> ah, <è ride> lì in stand by appena col, riapriamo. Con la, con la con nostra sì. sciamana, col con la, tamburo? Sì, sì con, la, con Sabrina, che insomma ci manca molto. Anche che salutiamo. Certo. Eh, salutiamo Ciao, la, che abbiamo fatto dei corsi per adulti di meditazione, di respirazione. E, di, e poi ci hanno bloccato di, di colpo, ci hanno bloccato anche perché le luci l'incenso i suoni, come diceva lei danno un ritmo, abbassano la frequenza cardiaca, aumentano la consapevolezza del sé le tecniche superiori del nostro maestro dice, ma non è il pugno la tecnica superiore, la tecnica superiore è Chi no. Kung eh, assolutamente sì, la tecnica della respirazione cioè noi mh, attuiamo per le nostre cinture nere una forma che si chiama la forma della camicia di ferro che è quella che ci aiuta a proteggere i nostri organi interni attraverso la respirazione, attraverso determinati movimenti e, a, abbinati alla respirazione. Quello che insegniamo ai nostri ragazzini dalla prima all'ultima lezione. Chimè respirazione portare l'energia in un certo punto ed esprimerla attraverso l'espirazione, attraverso questo suono che tutti conosciamo chiamato chiai. Quindi tantissime cose si imparano in un'arte marziale l'arte marziale è nella vita comune perché eh, diceva la dottoressa eh, non credo sia una praticante di arti marziali ma conosce bene le, le tecniche sembra, sembra che, che, che, eh. che abbia frequentato infatti complimenti io ho un approccio sì la sorella un po' l'ha fatta P poi io ho un approccio eh, jungiano a livello proprio di professione eh, Jung eh, così come i suoi discepoli avevano una grandissima ammirazione e studio per l'Oriente cioè. eh, e quindi grande parte del, dell'approccio proprio della, della concezione stessa di anima eccetera ha molto della, di quella parte orientale bene, che bene, forse bene. È, siamo arrivati nell'epoca in cui possiamo unire le cose perché noi siamo esito di una tradizione quella cattolica che ha separato molto mente corpo, è giunto il momento di ricongiungerle Ma bella, bella anche questa frase ci fa meditare Grazie dottoressa, anche questa frase è bella, a me piace leggere, e mi regalano spesso libri che parlano di queste cose, ogni volta che apro un libro sembra che io non conosca nulla e debba ricominciare, quindi anche la semplice respirazione e voi, come diceva il maestro Maurizio una di queste volte, e voi partendo dalla testa, e voi partendo dai piedi, porto la mia attenzione ai miei piedi e li rilasso, il il grande dono che amici di lunga data mi hanno dato è, è stato è, spiegarmi queste energie sottili ed è stato un, un grande privilegio mio poterle poi ribaltare sulla mia secondogenita io ho svegliato dottoressa mia figlia per i primi quattro anni della sua vita sempre con rumori sottili chiamandola con un filo di voce e partendo a coccolare scaricare dalla testa alle braccia ai piedi la mia Meraviglia. bambina non ha mai avuto un'influenza o la bronchite o eccetera. sarà stata la figura, sarà stata fortuna ma questo ragazzi dovremmo insegnarlo anche questo nelle scuole, nelle scuole. quanto vuole dire o oh, faccio cadere una cosa mi cade un, un cucchiaio sulla mano e subito l'altra mano va a riparare quanto dobbiamo spiegare ai nostri ragazzi? Butta fuori, lascia andare. Se volete notare, il maestro sta già facendo lezione, sta già facendo, tecniche, sta già facendo tecniche di rilassamento. Io oggi sono a lezione, e per di più gratuita della dottoressa. Stasera ho imparato <ride> Grazie, un sacco. Tutti noi satto. siamo a lezione sua, ma la, la maestra si ricorda sempre cosa dicono alla fine delle lezioni, sono leggero quando escono dalla palestra. Sì, sì. Tante volte si arriva con un mal di testa, magari molto stanchi, che dici, no, guarda, questa sera in palestra non vado, sono stanco, e poi invece esci rigenerato, cioè hai proprio bisogno non solamente scarcarti fisicamente, ma tanto anche mentalmente. Quindi Infatti. quello che ci manca in questo periodo, in, in questo anno, cioè ci hanno portato via questo, questa diciamo, questa pandemia. Mh, questa pandemia ci ha portato via un anno di vita. Veramente, quindi sì, sì, speriamo poi ne, nella, nella ripartita, quindi cosa succederà secondo lei, dottoressa, nel ripartire? Allora, io quello eh, che vorrei dire, perché le persone con cui parlo, dai miei pazienti o che mi telefonano, mi stanno iniziando a parlare di questa inedia che sembra un po' invadere tutti. Ecco, cerchiamo di contrastarla. Perché eh, con piccole passeggiate, con piccoli movimenti, perché dopo un anno questo è il rischio, no? come succede in cattività: ci si adatta a una condizione malata e quindi ci si ammala. Mm -hmm. certo. eh, eh, dobbiamo reagire nel nostro piccolo, trovando strategie, scamotage, però cercando sempre di attuare il movimento perché noi siamo esseri in divenire. La staticità non ci fa bene, eh, quella passeggiata. Quel, nei limiti del possibile, trovare no? eh, l'incontro possibile, ehm, però ecco, mantenere il movimento. E comunque vedo, in altra parte, per, tu, per i progetti per cui mi chiamano, dove mi coinvolgono, che c'è tanta voglia e, eh, di, di fare e di ricominciare. Ecco, tenete la cara, abbiatene cura di questa voglia, non, anche se ancora è ancora un po' lungo, no? perché ancora un po' ci vuole. Eh, abbiate cura di questo voler fare qualcosa, vi vengono in mente idee, scrivetele, tenete tutto a mente è importante perché poi quando si potrà ripartire almeno abbiamo poca energia ma eh, un obiettivo di... insomma esatto quindi, quindi la lezione di oggi è mantenere anche una piccola routine anche una piccola sì. routine nostra di uscire, si può fare sport individuale non lontano da casa facciamolo ah. come diceva lei Posso uscire, c'è un, un piccolo ciclabile, c'è un piccolo posto verde. Adesso arriva la primavera. Eh sì. Osserviamo le piante che fioriscono, osserviamo la natura che rinasce. Dice: Ma l'hai detto anche a marzo dell'anno scorso, maestro? L'hai già detto anche un anno fa. Che cavolo, ripetete. Speriamo che tu non lo dica Ficcate. nel 2020. No, non dobbiamo L'hai già detto. Però la fatica che dobbiamo fare, come dice la maestra, come dice il maestro, di stare concentrati su noi stessi è faticoso, sì. È faticoso per noi stare qui e non avere la palestra, sì. È faticoso. È faticoso anche tenere questa trasmissione, sì. Essere qua sorridenti, sapendo che non, non possiamo fare, non possiamo riaprire, non possiamo progettare. Però ha detto una cosa importante. Possiamo progettare, maestro. eh sì, oh, guarda, mi metto lì e comincio a parlare. Pericolosa... Sei sicuro? No, maestro, è pericolosa la maestra. Quando progetta. Però l'importante. La parleremo per settembre, mi sa, ormai. Mai ce la giochiamo per settembre questa, questa cosa, però 9 settembre. Ripartiamo col botto. Sì, assolutamente. Sì, sì, abbiamo poi... uno stage internazionale. Aspetta, e... a fine sì. settembre c'è questo stage molto importante della World Jiu Jitsu sul lago di Iseo Quindi organizzeremo. Questo stage sul lago di Iseo. Insomma, sì. invitati non solamente qua in Italia ma anche fuori dall'Italia. Mi sono 42 paesi adesso. A tutto il mondo, il congresso internazionale della World Judicial World Organization. Quindi saremo tutti qua nella settimana dello sport europeo Europea. Quindi, è... quindi sì. sarà nostro piacere, dottoressa, presentarle al professor Gordiani, magari in un'altra un situazione. Sì. Perché menti e Celse devono conoscere Menti e Celse perché. Siete due No davvero, davvero, perché lei ci sta dando molto se uno la ascolta e ascolta queste piccole pillole che stiamo dando stasera dal gesto che faceva il mio caposcuola che faceva così con le mani per portare via l'energia negativa, lo stava già facendo fatelo a casa, dice ma cosa sta facendo questo pazzo qua? fate questo gesto di respirazione copiate il maestro che lui faceva dei gesti che erano già una lezione la dottoressa ci ha dato delle piccole cenni anche per le donne. E io e te invece siamo qua così. No. Noi... Maestra, leggi, leggi, magari è arrivato un messaggio. Magari mi salva un messaggio. Vediamo se è arrivato qualcosa. Noi di pelle di saggezza zero. Noi di pelle di saggezza soprattutto il coordinatore zero. Zero, zero, proprio. zero. Però la Presidente è Presidente per Antonio quindi non si può... No, per adesso niente Maestra. Ma per... No, è un bellissimo ambiente. Poi quando c'è questa positività arriva le persone. Questo è molto... Se gli altri lo vedono che stiamo resistendo perché lo, lo vedono Beh, siamo temprati, siamo artisti marziali, quindi ragazzi. Anche perché, siamo... però, l'ha detto lei: l'aspetto della donna va eh, curato, va psicologicamente ma anche fisicamente, nel senso, ovunque siate, se possiamo dare un piccolo messaggio anche alle altre palestre, perché siamo solidali anche con le altre palestre. Quando si potrà ripartire, tornate in palestra, tornate in un'attività. Eh, la maestra ospita, quante arti marziali ospiti nella tua palestra? Io una decina, molte capito. tenute da donne. sì, molte, certo. le... molte sono tenute, penso la, la, la, la kickboxing, come si chiama, la... Camilla della kick, Camilla Cusura. che salutiamo, insomma, parecchie donne che sono a tenere lezioni sono responsabili di tante, di tante persone e danno l'esempio. Tornate, tornate in palestra. Riappropriatevi della, della vostra vita e della vostra respirazione. Naturalmente, se si siete a Brescia, Buscido Palestre? Noi riapriamo! Noi riapriamo! Scuro! Noi riapriremo! <ride> Buscido Palestra, e via Sondrio, perché ci siamo? Via, via Sondrio 14, diamo le info. Sì, maestra? www.palestrabuscido.it, info 030 355 1240 e su Instagram ci trovate sotto Palestra Buscido. E siamo anche su Facebook. Facebook, uscito palestra, Siamo dappertutto. Eh sì. Dottoressa, siamo in ogni dove, siamo in ogni dove. <ride> siamo su Web <Facebook>, TV, <ride> anche su siamo, però, avremo, allora diamo qualche piccolo messaggio per le prossime puntate. Abbiamo ancora dieci minuti, però voglio sfruttare ancora un po' la dottoressa. Ci saranno probabilmente due o tre puntate con un famoso dottore che ti verrà a trovarci ah, sì, dalla, Svizzera. dalla faremo, Svizzera. Sì, Faremo uno speciale su di lui sulle tecniche di medicina innovativa di e... Medicina, sì, non tradizionale. Non quindi, tradizionale, quindi legata alla natura, omeopatica. legata all'omeopatica, quindi con dei suggerimenti interessanti, legati anche alle energie positive. Poi avremo sicuramente ospite, probabilmente, non sapevo che esistessero. Però lo so, ho coperto adesso i cronometristi. Esatto, il presidente. Il presidente dei cronometristi. nazionale cronometristi. Se va tutto bene, che arriveranno le autorizzazioni, probabilmente non dovrei dirlo, ma lo dico. Giusto? Perché mi hanno autorizzato Diciamolo. loro questi due. Diciamolo. Mi hanno autorizzato. Avremo Diciamolo. probabilmente un grande ufficiale dei carabinieri qua presente che insegna alla scuola ufficiali. Roma, di, sì. di, chi sarà qua con noi, vediamo se sarà uh, un tenente colonnello. Probabilmente avrà anche un suo superiore con noi a parlarci di come. E Dulcis in fundo: dul avremo anche un capo politico. Ah, sì, un capo politico. Sì. Anche qui, donna. Anche qui, donna. Che verrà? Eh, non devo dire, non no, me dico, me dico. Dico. avremo un verrà? rappresentante, avremo una donna che ci parlerà delle. delle che ha già detto riaprite le palestre avremo un onorevole che è delegato da lei che verrà a parlarci di questo aspetto qua per sapere direttamente in Parlamento perché hanno nominato adesso il sottosegretario alla, a Vezzali sì, sì, che? che è una donna sottosegretario dello sport perché lo sport va seguito non è sana. il sistema immunitario va seguito eh sì. dottoressa un libro che ci può aiutare per le donne che ci stanno ascoltando, un libro che ci può consigliare. Lo so, ne ho visti tanti dietro di lei, ma una piccola lettura. <ride> una piccola io lettura. sono un'appassionata di romanzi e scrivo pure romanzi. Davvero, l'ultimo no, romanzo sei... che ha scritto? Scusi? L'ultimo libro che ha scritto, dottoressa. Allora, ha scritto diario di un pesce in quarantena, proprio un racconto di... della realtà della quarantena, a modi diario raccontata dal pesciolino di un appartamento. Dove lo troviamo questo libro? Dove si trova? È in ebook su Amazon. Amazon. cartaceo c'è qui purtroppo dalle mie parti, però mi preparerò di mandarvelo ovviamente. No, no, no, eh. per chi ci sta seguendo dove può comprarlo? Dove può. È in per adesso su ebook, in ebook su Amazon. Bene. E come si, come si chiama? ripetiamolo? diario di un pesce in quarantena bello, bello, bello. E racconta, è un, è da, possono leggerlo anche bambini su, dai dieci anni in poi perché è proprio il racconto della nostra quarantena eh? quello che è accaduto dalla, dalla caduta in dad mm. tutte le dinamiche della nostra precedente quarantena la prima esperienza quindi e, la consapevolezza ne, scritta nelle parole la è un racconto parole. io ho voluto anche documentarlo un pochino no? quello che è accaduto eh, perché non bisogna dimenticare per, anche per il futuro. Mentre no, un libro che mi viene da consigliare non tanto per le donne ma per questa epoca nello specifico è Imparare l'ottimismo eh, di Seligman. È molto utile. È sia professionale che anche abbastanza divulgativo. Spiega semplicemente come pensare positivamente predisponga l'universo a, a rispondersi positivamente. Eh sì, è eh sì questo, è, così, questo, sì. È, questo sì. è vero, perché se io vedo la, la, la ragazza qua e dico, vado a chiedere di ballare, ma nella mia testa dico, tanto mi dice di no, tanto mi dice no, io arriverò là, farò un gesto, farò una cosa, certo. che lei mi dirà di no! Quindi devo ma darci... già, hai detto la ragazza, ti dirò di sì, perché insomma, hai dato della ragazza, <ride> va bene! <ride> Vede questa, ah, è... questa questa è bassissima psicologia, maestra. bassissima psicologia. Ho usato una tecnica veramente infima qui. però ha funzionato? Ha, visto? ha funzionato, scusa, però la... ma il mondo è semplice, io lo dico sempre: è tutto molto semplice. E siamo noi che ce lo complichiamo spesso, bravo, altro insegnamento. Sì, perché dice quella ragazza lì è troppo bella, troppo bella, non, non uscirà mai con me. Ma gliel'hai chiesto, gliel'hai chiesto. Hai fatto qualcosa per poterla stupire, per poterla meravigliare, per poterla distrarre? Io dico sempre questa frase, precede dal credo, ma dà molto l'idea su quanto l'agito, anche semplice, è, fa. Sant'Agostino diceva, non credi? Mettiti in ginocchio e prega. Ecco. Questo per dire quanto l'agito sia la, la prima forma che ci mette sempre sulla buona strada per fare qualcosa. Di quello che vogliamo fare, ovviamente. Eh beh, ma, se ce lo insegna Sant'Agostino. Tornando, t -tornando alla, cosa, alla mia cosa bieca che ho fatto prima, ho fatto in termini francesi, l'uomo fa un avance, avanza verso la donna, se, che se non avanza <ride> rimane lì, quindi l'uomo deve fare un... Adesso, la parola è stata un po' svilita, è stata un po' corrotta, sì, avance, avance è stata un po', però avancer, cioè avanzare sì. verso la donna con garbo con uno stile, con... o oh no? C'è eh, questa materia. se deb debbono tornare, a mio parere, i ruoli. Io sono una che... La, li, li, ehm, insisto molto. Eh, l'uomo e la donna hanno diversi ruoli sul comportamento. Anche A me il, la, la, il cavaliere piace eh, rispetto al ruolo, perché l'uomo che, che ha una maggiore forza eh, ha dei doveri in virtù di questa forza. no? Ecco perché avanza. Eh, ah, credo... bella, bella, bella. imparate ragazzi questa non la sapevo veramente imparate? no è un riscoprire i ruoli li abbiamo un po' persi con tutta questa un po' confusione <ride> ma il cagnolino ci chiedevamo c'è ancora la chiesa ma io sto, io sto con le dita incrociate che non ha abbagliato è appunto non l'abbiamo <ride> sentito questa sera <ride> Chiediamo alla regia: quanti minuti abbiamo ancora prima di salutare? 4 minuti. 4 minuti: abbiamo questa bellissima cosa perché abbiamo detto questo, questo, questo ospite. Quindi siamo già dopo Pasqua, siamo già, dopo Pasqua. Dopo Pasqua. Siamo già con le date. Siamo già dopo Pasqua, al dopo pandemia, al dopo pandemia eh, dopo... perché dopo il 6 di aprile è tutto finito, glielo dico, dottoressa. <ride> Possiamo riaprire? Riapriamo la palestra subito. Cioè? Tutti vaccinati? Tutti vaccinati? Quasi tutti. Quasi, tutti. <ride> Quasi tutti. A parte gli scherzi noi cerchiamo di tenere il morale anche così perché ci stanno seguendo vari gruppi di varie scuole di arti marziali. Scriviamo su vari gruppi su Facebook perché abbiamo questa cosa, modalità di comunicare. Il video viene poi divulgato sui social cerchiamo di dare questa positività anche se siamo consci non siamo marziani non siamo andati con la sonda su Marte che la realtà è ancora complicata non siamo ancora a 500.000 vaccinazioni al giorno non ci siamo ancora e abbiamo sbagliato in Lombardia tante cose ma anche in Italia dobbiamo, però come ha detto il generale che mi è piaciuto molto il generale degli Alpini che quantomeno ha dato un senso di di metodo di dire siamo qua per dare un metodo, quindi ho fiducia in questo aspetto qua, ho fiducia nel, nel futuro, ho fiducia che ne usciremo, la Secondo. battaglia è ancora lunga perché è ancora lunga noi riapriremo la palestra con un grandissimo evento pensato dalla Presidente Altro che open day, altro che aperitivo, altro altro che aperitivo. Che... troveremo altro che... il coordinatore ubriaco da qualche parte del dojo. <ride> Ci, inventeremo. Ci inventeremo qualcosa. Tanto c'è tempo. Se, se riusciremo a farlo in un giorno che il presidente, magari un sabato, estenderemo l'invito, dottoressa, a venire a trovarci. Volentieri, grazie. Una, una pizza la, la, la troveremo. Ma qualcosa ma, ma, ma, ma, ma. Eh. Che io insistevo, dottoressa, non so se lei è d'accordo. Lasciate chiuse le palestre, ma aprite i ristoranti, <ride> <ride> <ride> almeno, ecco qua. bene, ma comunque... dobbiamo salutarci. Dobbiamo salutarci, del... lascio la frase, lascio l'ultima frase, anche per la dottoressa, questo quest aspetto qua. Che è secondo me mi è piaciuta molto questa frase qui. E la dedico per, come pensiero, anche è un proverbio cinese, viene dall'Oriente. Dall Lasciamo stare se è cinese o giapponese in questo caso: dice che l'albero storto vive la sua vita, quello dritto finisce dal falegname, bella. Quindi, noi siamo tutti alberi storti che cerchiamo di vivere la nostra vita seguendo il vento, seguendo la natura e viva gli alberi storti, maestra. Eh, eh, ma ho chiamato maestra. Eh, vabbè, è una ma ma maestra, maestra di vita, anche lei. Eh. Maestra. Quindi, grazie. Grazie. Quindi, grazie alla dottoressa, grazie, grazie, ai grazie. Nostri, grazie alla presidente, grazie al nostro socio, a lei, coordinatore, e ci vediamo. Ci vediamo presto poi. quando è in replica, maestra sabato, no. no, giovedì dalle 22 alle 23. Sì, in replica. E poi ci giovedì. rivediamo lunedì. Ok, lunedì, ci rivediamo, ci lunedì. rivediamo qui. Grazie, Grazie. Grazie. Grazie. Buona sera a tutti, buona a tutti,